Buona serata a tutti e ben trovati, ben ritornati a questo nostro appuntamento mensile con una rubrica dedicata ai misteri della storia, ma anche ad uno strumento per aggiornarci su quelle che sono state le principali e più interessanti in realtà di questo periodo. Uh, quella che vedete è una registrazione, ma uh, gli appuntamenti futuri saranno fatti ovviamente sempre in live per questioni personali stasera non potevo essere presente alle 21 per cui eh, per non saltare un appuntamento che comunque è diventato ormai importante che mi chiedete eh, spesso anche nei messaggi privati su Facebook e non solo non ho voluto saltarlo e eh, ci tenevo appunto a condividere con voi eh, nuove realtà nuovi argomenti, nuovi temi che sono emersi in questo periodo concludendo anche quello che poi era stato eh, l'appuntamento precedente dove purtroppo per questioni di linea non, non eravamo riusciti a finire come volevamo, ma che uh, finiremo in questo nuovo appuntamento proponendo anche una chiacchierata, una discussione su uh, nuovi temi. Uh, nel momento in cui aspetto che vi colleghiate intanto volevo appunto salutarvi, ringraziarvi di essere qui presenti, ringrazio Focus 3.0 che mi concede questo spazio per aggiornarci su, sulla storia e sul mondo, sul passato e sulla nostra attualità. E devo dirvi che eh, questa sera ho scelto per voi due temi che ritengo importanti, ritengo veramente fondamentali, che riguardano appunto eh, scoperte a livello astronomico e scientifico. Uh, notizie che per la maggior parte dei casi sono state così un po' passate sotto cortino anche sotto silenzio dai media nazionali e questo è un vero peccato perché nonostante quello di cui andremo a parlare non ci sia una prova provata al momento della loro reale effettività però almeno in un caso ci troviamo davanti a qualcosa di veramente sensazionale e uh, con l'aiuto del, delle news util utilizzerò l'iPad per potervi leggere la notizia che ritengo veramente interessante eh, partiamo subito partiamo subito a parlare con un tema che è venuto fuori pochissimi giorni fa le notizie sono rimbalzate in tutto il mondo tra il 17 e il 18 giugno, qui ho preso la prima eh, che mi è capitata, ma comunque per completezza contiene tutti i dati che ci interessano, e, e eh, titolava dal sito di Nicola Porro, che al di là delle appartenenze politiche lungi da me e da noi volerle fare, semplicemente come vi dicevo è stato il primo articolo completo ed esaustivo che parlava dell'argomento, eh, il sito di Nicola Porro, che è un, comunque un importante giornalista italiano, No, titola Il 18 giugno i cinesi su Nature, la nota rivista uh, di divulgazione scientifica, abbiamo trovato gli alieni e che cosa ci racconta? Bah, il dato è veramente curioso perché ehm, ve lo leggo: dice la ricerca cinese afferma viene da una nano galassia povera di metalli. Hanno scritto nel loro studio, appena pubblicato su Nature, gli astronomi cinesi come riportato anche dal Corriere della Sera, per cui sul Corriere della Sera online riuscite a trovare anche questa notizia, ma così anche la Repubblica e i maggiori quotidiani l'hanno riportata a livello televisivo, che non c'è stata una copertura come ci si sarebbe aspettato. Uh, praticamente i cinesi affermano di avere captato dal 2020 uh, almeno un paio di segnali che ritengono di natura uh, artificiale, quindi non sono o fenomeni astronomici ancora da scoprire, ma a tutti gli effetti sembrerebbero dei segnali intelligenti, quindi prodotti nella nostra galassia da qualcuno di intelligente, quindi da esseri extraterrestri. L'articolo eh, prosegue dicendo dobbiamo indagare ancora e ci vorrà un po' di tempo, fa sapere il professor Zhang Tongjie che guida il progetto FAST e dirige il team di ricerca extraterrestre al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Pechino. Forse, continua il dottor Zhang, gli extraterrestri ci hanno mandato un messaggio e in futuro potremo avere bisogno del loro aiuto, conclude l'astronomo cinese. Che cos'è FAST? FAST è un enorme radiotelescopio che si trova in Cina, il più grande al mondo. Uh, non so se l'avevate letto, ma Arecibo, che era quello molto più noto è famoso, tanti film come Contact e non solo sono stati anche girati in quel posto e Arecibo si trova a Puerto Rico, hanno avuto il problema che per mancanza di fondi sono stati letteralmente abbandonati a loro stessi, quindi uh, Arecibo c'è un progetto per rimetterlo in funzione ma oggi è, è sta, si è distrutto in parte perché sono crollate parte delle strutture che, che lo componevano, così come la vegetazione eh, ha iniziato a prendere il sopravvento e eh, quindi a distruggere da un'altra parte quello che era appunto questo grande radiotelescopio cinesi, che eh, non, hanno, non gli mancano i mezzi, non gli mancano i fondi, che cosa hanno fatto? Hanno costruito negli anni Uh, un altro radiotelescopio e in questo caso appunto è il FAST che sta per 500 Meter Aperture Spherical Telescope eh, ed è, un, come dice l'acronimo stesso, il termine stesso è un enorme radiotelescopio di 500 metri di diametro, quindi qualcosa di veramente enorme e gigantesco. E ehm, sto leggendo l'articolo, appunto, eh, questo radiotelescopio si afferma che eh, ha captato dei segnali intelligenti extraterrestri provenienti dal cosmo. Vi leggo testualmente, continuo nell'articolo. Nel documento dello Science Technology Daily è stato riportato che il team di Zhang ha individuato due serie di segnali nel 2020, quindi si parla di due anni fa, mentre analizzava i dati delle osservazioni di Fast del 2019. Quindi i dati sarebbero stati captati nel 2019, tre anni fa, analizzati nel 2020, la notizia sarebbe stata divulgata solo in tempi recenti, appunto a giugno di quest'anno una notizia che comunque sia ha uh, avuto le pagine di Nature per essere divulgata. Quindi vuol dire che il primo screening, le prime verifiche sull'attendibilità di quello che questi studiosi affermavano su quella che era la loro presunta scoperta di segnali extraterrestri aveva passato il, vaglio di un, il primo vaglio di una serie di uh, studiosi e di scienziati, se così li vogliamo chiamare, per vedere se i dati erano attendibili. Zhang, per escludere la possibilità che le rilevazioni siano interferenze radio e approfondirle, ha fatto sapere che il telescopio ripeterà l'osservazione dei segnali sospetti. Ovviamente non ci si può basare su due singole osservazioni, ma... Quello che si spera è che ci siano altri segnali, quindi che il, questi messaggi o quello che siano si ripetano nel tempo e quindi si possa confermare la loro natura extraterrestre. Um, fino ad oggi conoscevamo tutti il progetto SETI, che ormai dalla fine degli anni Sessanta eh, era stato imbastito grazie al famoso eh, scienziato, al famoso astronomo eh, Drake, padre anche dell'omonima formula. La cosa incredibile è che in tutti questi anni, dalla fine degli anni 60, inizio 70 ad oggi, il progetto SETI non ha mai prodotto veramente delle prove, ancora prima delle, degli indizi sostanziali di segnale intelligente nel cosmo. Sicuramente era uno strumento importantissimo, era uno strumento fondamentale che ci ha permesso anche solo mentalmente di proiettarci verso la ricerca di vita nel cosmo, ma come si diceva a livello pratico non ha prodotto nessun tipo di risultato, anzi ci sono stati anche tantissimi scienziati che hanno contestato il progetto SETI come una sorta di enorme eh, pozzo senza fondo in cui i, i finanziamenti finivano ma i risultati non sono mai arrivati um, la mia personale opinione è che il progetto SETI è stato sicuramente importante e fondamentale ma c'è stato un punto nevralgico che forse è stato preso in considerazione quando partì ma non è mai stato bypassato, non si è mai andati oltre, cioè il fatto che noi con il progetto SETI abbiamo cercato dei segnali radio nel cosmo, quindi comunicazioni di tipo radio eh, nell'universo osservabile, o almeno in quello indagabile. Il problema è che non è detto che una civiltà, soprattutto se superiore alla nostra, comunichi con le onde radio. Eh, molto probabilmente avranno sviluppato anche questo sistema, ma verosimilmente possono avere creato dei di comunicazione o a noi del tutto sconosciuti, quindi impossibili da indagare attraverso il progetto SETI, oppure eh, hanno utilizzato dei sistemi che noi non non abbiamo eh, considerato come fonti di messaggi, mi spiego meglio, possono avere mandato dei messaggi attraverso dei raggi laser, possono avere mandato dei messaggi in altre forme e con altre tecnologie che magari già noi possediamo, ma che non rientravano all'interno di quello che il progetto SETI utilizzava. Quindi, il progetto SETI come anche il FAST sono uh, ovviamente il progetto SETI è stato un enorme e importantissimo strumento per scandagliare il cosmo. Il progetto FAST non nasce con lo scopo principuo di eh, analizzare e scandagliare il cosmo alla ricerca di vita intelligente, ma tra i suoi scopi, eh, oltre a quello della radioastronomia, ha anche questo, quindi si unisce due versanti di una stessa medaglia per cercare contemporaneamente eh, segnali radio di tipo naturale, quindi studiare il cosmo attraverso i radiotelescopi e dall'altra cercare dei segnali intelligenti. Tutto questo ci porta comunque davanti a un dato di fatto, da un dato di fatto che è fondamentale nella nostra storia attuale, segnata soprattutto negli ultimi anni da dei momenti veramente difficili, da situazioni che eh, speriamo si possano risolvere presto, e mi riferisco appunto sia alla pandemia del Covid sia alla guerra in Ucraina. Non sono gli argomenti della nostra discussione, non è il nostro campo di indagine queste, però la possibilità che siano, stati, che, che siano stati captati, trovati due possibili segnali extraterrestri è veramente sarebbe veramente un passo epocale. Uso il condizionale perché ehm, la scienza stessa non è sicura, ma noi sappiamo benissimo che il cosmo sicuramente pullula di vita, sicuramente nel passato ci sono stati dei contatti, ci sono stati ehm, degli scambi tra esseri provenienti da altri pianeti e eh, la nostra razza, le nostre civiltà. La scienza ufficiale ovviamente vuole la prova provata dell'esistenza di queste altre forme di vita rispetto a noi non ne siamo ben consapevoli, lo ripeto, a scanso di equivoci, ma eh, questo, questa scoperta, se fosse confermata ulteriormente, ci eh, porrebbe veramente davanti a un bivio storico. Io personalmente, ma insieme a tanti altri ricercatori, riteniamo che la scoperta di vita nel cosmo possa a buon diritto considerarsi forse la, la, la scoperta più importante della storia umana, cioè quella di non essere un, un solo pianeta abitato, ma che fuori dalla nostra Piccola uh, atmosfera, dal nostro piccolo pianeta possono esistere altre razze, altre civiltà, magari più avanzate di noi, non è detto, ma è molto probabile a livello statistico. La cosa che mi ha lasciato e ha lasciato in tanti molto esterefatti appunto il fatto che eh, i media attraverso internet ne hanno parlato abbondantemente, i media principali non hanno dedicato se non qualche secondo per segnalare la cosa e questo è veramente eh, un po' forse squallido ehm, alla fine dei giochi, insomma è una scoperta che potrebbe cambiare anche la vita a tutti noi. Ehm, Un'altra scoperta molto interessante con cui confrontarci, che è veramente recente, anche qui stiamo parlando più o meno lo stesso periodo, quindi la, la, la seconda parte di giugno, è il fatto che continuano le ricerche nel, anche nel nostro sistema solare interno e nelle zone vicino. Questo per tanti motivi, per conoscere meglio quello che è un po' la nostra casa, per quanto sia estremamente vasta, ma anche perché... Mh, è indubitabile che il nostro sistema solare, così come la fascia di Kuiper, la nube di Hort, ma anche la zona di detriti e, uh, che si trova più vicino al nostro pianeta Terra, sono un potenziale pericolo per il nostro pianeta e la vita, perché uh, conosciamo benissimo dall'estinzione dei dinosauri al Younger Drias, quell'evento che si affiancò alla fine dell'ultima glaciazione ben 12.000 anni fa, hanno portato a degli impatti eh, sul suolo terrestre di meteoriti di piccole o grandi dimensioni che hanno letteralmente spazzato via e distrutto intere zone del pianeta. Quindi studiare il nostro sistema solare e le immediate vicinanze ha un ruolo, un'importanza veramente grande per noi terrestri. Il fatto curioso però è che ehm, sapete come Plutone sia stato declassato non molti anni fa Uh, non è più un pianeta del nostro sistema solare, secondo gli studiosi, secondo gli astronomi, ma è stato uh, declassato a planetoide, quindi un pianeta molto piccolo che non rientra, prima erano 9, ora sarebbero 8. Quindi, cosa succede? Mm, C'è tutto un filone di ricerca che è sia legato alle teorie di Zeccaria Sicin, quindi al famoso dodicesimo pianeta Nibiru, al, a quella che sarebbe appunto il pianeta degli Anunnaki o Anunnaki, che dirsi voglia, che eh, in tempi antichissimi avrebbero visitato il nostro pianeta eh, e quindi anche creato, secondo quella tradizione, la razza umana. Um, secondo tanti studiosi uh, ci sono altri pianeti nel nostro sistema solare che, sono, uh, che possiedono un'orbita un ellittica e quindi non sono facilmente visibili almeno in tempi storici recenti dai nostri telescopi e dai nostri strumenti. Dicevamo che Plutone era stato declassato, molti di voi penso avranno sentito parlare del famoso decimo pianeta che oggi diventerebbe il nono con questo declassamento di Plutone. Ecco la notizia importante è che eh, hanno riportato vari media nazionali anche e anche soprattutto internazionali, qui ho preso eh, Esquire ma eh, ce ne sono tantissimi altri è la domanda se esiste questo nono pianeta, o decimo secondo la vecchia nomenclatura, nel nostro Sistema Solare. La cosa curiosa è che sono venuti fuori tutta una serie di studi e ricerche scientifiche che avvalorano, comprovano, l'esistenza di questo planetoide di medio-grandi dimensioni. Sarebbe addirittura più grande di Plutone, quindi una massa, una massa veramente ragguardevole, e avrebbe un piano orbitale molto ellittico, molto allungato, quindi come nel caso di Nibiru, ma questi sono solo parallelismi, eh, il suo tempo di rivoluzione sarebbe veramente lungo all'interno e all'esterno del nostro sistema solare, quindi noi non saremmo stati, almeno in tempi storici come dicevo recenti, in grado di vederlo facilmente proprio perché si sarebbe trovato molto distante dal, dal pianeta Terra e anche dal Sistema Solare. La cosa curiosa è che ormai eh, si contano veramente a, quasi a centinaia, direi, e non è uno scherzo, basta che andiate su eh, aggregatori di eh, studi scientifici come PNAS o Archives. Uh, troverete veramente tantissimi uh, studi che riguardano appunto il decimo pianeta o oggi nono pianeta e quello che Squire riporta nel suo articolo del 19 giugno appunto è che questa ricerca continua e le prove della sua esistenza stanno aumentando questo ovviamente ci pone davanti a un bivio anche qua come dicevamo poco fa per la scoperta di possibili segnali extraterrestri la scoperta di un altro planetoide nel nostro sistema solare ci pone a farci delle domande veramente interessanti, anzitutto, Sicin aveva ragione, aveva torto. Beh, allora, se eh, posso esprimere la mia opinione, io personalmente penso anzitutto che Sitchin sia stato un grande eh, spartiacco storico, e grazie ai suoi studi e al suo lavoro, che oggi un certo filone di ricerca in cui rientro anch'io con l'India e l'Estremo Oriente ha eh, un certo eh, credito, ma anche un certo interesse verso il pubblico. Sitchin, come tutti, come me, come qualsiasi ricercatore che fa queste ricerche, era passibile di errori, ha commesso degli errori errori, ma non per questo deve essere condannato. Sicino ha fatto un lavoro esemplare per tantissimi anni della sua vita e proprio il fatto di identificare altri pianeti secondo le tradizioni dei testi cuneiformi sumeri, altri planetoidi che sarebbero orbitati all'interno e nelle vicinanze del nostro sistema solare, ha fatto scattare un certo interesse sia nel mondo degli appassionati di questi temi, sia anche per eh, poi quelli che sono diventati anche dei ricercatori che hanno approfondito questa te tematica con gli strumenti a loro disposizione, quindi gli strumenti veri e propri della scienza. La possibilità che ci sia un altro pianeta eh, nel nostro Sistema Solare è fondamentale, eh, non avvalora né eh, confuta quelli che sono gli studi di Sicin, ma rientra nell'alveo delle sue ricerche, quindi potrebbe dare ulteriormente supporto a quelle che sono state alcune delle sue teorie. Personalmente penso che sia veramente importante studiare non solo, come si diceva prima, dei segnali di origine extraterrestre e continuare a cercarli magari con modalità e strumenti che siano al passo con i nostri tempi ma anche che possano prendere in considerazione quelle che eh, potrebbero essere le tecnologie di altre eh, civiltà. Allo stesso tempo studiare il, la parte vicina del, della nostra galassia, del nostro sistema solare, ci aiuta a conoscerlo meglio, ci aiuterà un domani a poterci spingere oltre i confini del sistema solare e quindi sapere che cosa incontreremo e quali pianeti magari ci si porranno davanti, In Il caso del nono pianeta che ormai da, da almeno una ventina di anni, ma anche forse di più, eh, si continua a parlare incessantemente, è eh, importante. Sicuramente la vita non potrà esserci se non, escludendo in questo momento le teorie di Sitchin, la vita eh, semplice non ci potrà essere perché si tratterebbe di un pianeta comunque così distante dal Sole che non potrebbe sfruttare i raggi solari per, per mettere l'acqua in forma liquida, permettere che la vita si sviluppi almeno in superficie in un certo modo. Una vita intelligente sarebbe possibile solo nell'ottica di Sicin, cioè quella di un pianeta che è diventato una sorta di eh, struttura a far sopravvivere questi esseri, quindi con tutte quelle strumentazioni, tecnologie e soprattutto strutture che potrebbero permetterlo. La ricerca va avanti, la ricerca non si interrompe, eh, quelli che sono i limiti di oggi saranno sicuramente superati domani, ma eh, se in vent'anni eh, gli studi, le ricerche hanno portato a, a rendere sempre più credibile l'esistenza di questo nanopianeta, vuol dire che realmente là fuori qualcosa c'è, qualcosa si nasconde ancora ai nostri occhi e sarà bello un domani non solo scoprirlo e capirne la natura, ma anche indagare quando sarà possibile ovviamente eh, la sua superficie, quindi capire se ha potuto ospitare la vita o se la vita ci sia ancora. Mi viene tra l'altro in mente, qui magari ne parleremo sicuramente in un prossimo appuntamento, che eh, un altro filone di studi e ricerche molto interessante ha prodotto degli, dei risultati veramente eh, affascinanti negli ultimi due anni e sto parlando appunto di quello che è chiamato il motore a curvatura o warp drive, che penso tutti voi abbiate visto, conosciuto eh, almeno eh, tramite eh, telefilm come Star Trek o film come Interstellar. Ecco lo studio di quei sistemi pro propulsivi che sembrano tanto avveneristici, tanto incredibili per eh, la nostra tecnologia e la nostra specie, in realtà sappiamo benissimo almeno dal 1992-93 che sono realizzabili dal, dal punto di vista teorico, quindi la teoria e parlo di fisica, matematica, ci dice che sono creabili, attuabili e costruibili un domani. Ecco, dei piccoli, eh, intendo piccoli perché le dimensioni in cui sono stati ricostruiti sono infinitesimali, dei piccoli esperimenti fatti negli ultimi due anni ci stanno portando con la tecnologia sempre più avanzata a eh, piano piano realizzare questi strumenti. Sono stati fatti degli esperimenti in cui si è tentato di creare una bolla a curvatura, ovviamente non è stata creata, ma si è visto come i principi fisici che stanno dietro queste realtà siano un domani governabili dalla razza umana e penso questo sia veramente incredibile perché nel momento in cui dovessimo raggiungere un certo tipo di tecnologia ci troveremo davanti alla possibilità di viaggiare nel cosmo nell'universo in tempi veramente infinitesimali rispetto a quelli che dovremmo con forza avere oggi nel caso usassimo dei propellenti liquidi o solidi come vengono fatti nei razzi normali e con motore a curvatura come ben conoscete ci permetterebbe di spostarci da un punto A a un punto B piegando lo spazio-tempo in un tempo veramente infinitesimale. Questa è la scienza, questo è il progresso e se da una parte tanti scettici, mi si concede il termine, che sono anche molto spesso scienziati, deridono e contestano il lavoro che noi magari ricercatori, soprattutto indipendenti, ma non solo, ci sono anche tanti accademici, facciamo, nella realtà dei fatti tante cose vengono trovate, scoperte, tante scoperte scientifiche, avanzamenti tecnologici, tecnologici di dimostrano la plausibilità o la realtà di cose che prima venivano considerate un po impossibili oppure venivano derise in quanto eh, ritenute improbabili o inverosimili. Ecco, questo è la scienza e l'avanzamento e speriamo che tante cose su cui noi indaghiamo e studiamo e ricerchiamo ci eh, possano permettere di capire meglio il mondo in cui viviamo e anche l'universo in cui ci troviamo. Bene, continuiamo quindi con quello che era stato l'argomento interrotto la volta scorsa. Purtroppo per questioni di linea eh, la, eh, la live si è bloccata a un certo momento e non, si è, eh, non siamo potuti andare avanti. Eh, questa volta siamo sicuramente molto più fortunati, ma ho ricevuto tanti commenti da parte vostra, mi avete scritto in molti in privato, eh, chiedendomi appunto di riprendere l'argomento sulla via di San Michele, e quindi questa volta eh, faremo un piccolo riassunto iniziale, magari per chi non ci ha visto prima, non ci ha visto la, il mese scorso, e proseguiremo portando poi a conclusione quello che è questo affascinante, veramente incredibile caso che uh, ancora rimane totalmente aperto. Bene, che cos'è anzitutto la via di San Michele? In breve è una linea ipotetica che dall'Irlanda, poi vi farò vedere fra poco un'immagine, dall'Irlanda giunge fino alla Palestina, al Monte Carmelo, e su questa linea ipotetica e immaginaria che Uh, vedete, è stata identificata, tracciata nel cielo, che cosa succede? Beh, uh, sono disposti tutta una serie di uh, eremi, santuari, che sono stati dedicati all'Arcangelo Michele. Um, Eremi e santuari che non nascono così uh, in maniera spontanea, ma in questi luoghi precisi la tradizione, la religione, soprattutto vuole che l'Arcangelo Michele fosse apparso e avesse chiesto che su quel in quel luogo fosse uh, costruito un santuario in suo nome. Quindi andiamo da Skellen Michaels, che si trova appunto in Irlanda passiamo per le più importanti sono uh, Mont Saint Michel in Francia, in Normandia, poi troviamo uh, la, la, la, in Val di Susa l'eremo di San Michele, a, nel Gargano quindi in Puglia un altro eremo, ma in questi spazi enormi in mezzo ci sono tutta una miriade a Pavia, a Lucca, uh, di eremi dedicati a quest'arcangelo e la cosa curiosa appunto è che sono disposti nella buona parte, mh, ovviamente ce ne sono tantissimi esterni a questa linea, ma i più importanti, quelli che appunto videro anche e soprattutto l'apparizione dell'Arcangelo Michele, si trovano su questa linea immaginaria che come vi facevo vedere, come si diceva, eh, parte dall'Irlanda e arriva fino al Monte Carmelo. Si è cercato di capire il perché, si è cercato di studiare come mai ci sia un'alta percentuale di questi santuari in questa linea, ma ad oggi ovviamente non c'è una spiegazione. La leggenda, la tradizione più antica, vuole che eh, quando San Michele scacciò Satana, Lucifero, dal cielo, con la sua spada nell'atto appunto di scacciare Satana, avesse segnato dei punti sul terreno in cui poi sarebbe apparso, in cui poi sarebbero stati costruiti questi eremi. Una spiegazione un po' più prosaica e forse più terrena è il fatto che la eh, linea di San Michele, la via di San Michele, forse più corretto dire, ripercorreva, eh, ripercorre, ripercorreva un'antica via di pellegrinaggio che si affiancava alla ben nota via Francigena e anche alla consorella via Cammino o via di Santiago de Compostela. Quindi una via di pellegrinaggio che <coughs> appunto toccava dei luoghi di tutta l'Europa, luoghi importanti per il culto cristiano e cattolico, e che erano luoghi importanti soprattutto perché vedevano la presenza dell'Arcangelo Michele. Uh, di controparte c'è qualche studioso che ha uh, anche ipotizzato che la linea di San Michele, e ci sono degli elementi anche eh, storici e direi anche archeologici a sostenerlo, la linea di San Michele almeno nella parte del sud Italia e della Grecia ripercorreva invece quelli che erano i luoghi sacri al dio Apollo e la figura di Apollo nel momento in cui il cristianesimo prende il sopravvento e diventa piano piano con Costantino sempre più una religione universale quindi con una diffusione sempre più ampia eh, il dio Apollo viene sostituito appunto dall'Arcangelo Michele. È interessante poi vedere come l'Arcangelo Michele avesse un luogo importantissimo di culto nell'antica eh, nell Bisanzio, Costantinopoli o Istanbul Moderna, addirittura eh, a, a Costantinopoli. Esisteva un, una chiesa in forma circolare, oggi purtroppo scomparsa, inglobata all'interno di Hagia Sofia, quindi di una moschea meravigliosa. Ma esisteva appunto, voluta probabilmente da Costantino, il Michaelion. Il Michaelion a Costantinopoli era un luogo una chiesa, una struttura in cui secondo le tradizioni, secondo i testi dell'epoca, l'arcangelo Michele eh, ogni tanto compariva e eh, faceva miracoli. Ci interessa questo, questa struttura perché non si trova lungo la via Michelita, ma perché il culto degli angeli a livello storico, almeno per come lo conosciamo oggi, inizia proprio nell'antica Frigia, e l'antica Frigia appunto era è la Turchia moderna, quindi forse uh, questi luoghi sono stati importanti non solo per il passaggio della Sindone, non solo perché oggi ospitano siti archeologici incredibili come Gobekli Tepe o Carantepe o città come Ciatalu che sono databili almeno a 10-11 mila anni fa, ma perché hanno visto la nascita appunto del culto moderno degli angeli. San Michele è fondamentale in tutta la tradizione cristiano-cattolica perché è colui che ehm, di pana che lui che scaccia le nebbie del, di Satana e che porta la luce, colui che dal buio riporta la, la luce di Dio, secondo questa tradizione. È colui che però venne anche eletto a protettore di molti eserciti del passato, questo anche per il fatto che non solo era un guerriero, un guerriero che scaccia Satana ribelle, ma anche perché molto spesso l'iconografia, anzi quasi sempre, ce lo ha mostrato con un'armatura, una spada da una lancia in mano, quindi diventò uh, il nome protettore di tantissimi eserciti del passato. Ma allo stesso tempo uh, San Michele era considerato anche il protettore del fiume Nilo, secondo la tradizione copta, così come gli veniva attribuito un ruolo di psicopompo come si dice usando un termine greco, cioè di una sorta di caronte, di traghettatore tra il mondo materiale nel momento della morte e eh, il mondo spirituale, quindi una funzione anche di eh, non eh, permettere che l'anima della persona morente o morta fosse eh, presa da eh, entità maligne e quindi portate in quello che è l'Inferno. Ovviamente ci collochiamo in una visione cristiano-cattolica, per cui gli elementi di riferimento sono questi. Ma la cosa più interessante, se noi arriviamo a vedere dove finisce la via di San Michele, è il fatto che finisca appunto nella catena del Monte Carmelo. Ora, il Monte Carmelo è noto, penso a tutti voi, come una montagna, in realtà è una catena montuosa lunga circa 39 chilometri, quindi abbastanza ampia, e eh, ha visto eh, a livello dell'Antico Testamento eh, diversi personaggi molto importanti, da Elia eh, non solo, ma il fatto curioso è che la linea di San Michele, la via Michelita, Curiosamente, finisce in un luogo che è molto importante, perché agli inizi del, della catena montuosa del Monte Carmelo si trova una città che è Megiddo, che, secondo eh, l'Apocalisse di San Giovanni, secondo quella che è tutta la tradizione, chiamiamola apocalittica del, eh, dell'Antico Testamento, vedrà la battaglia finale, cioè la battaglia proprio tra gli eserciti divini di Dio e eh, gli eserciti di Satana. È curioso che questa linea finisca lì, Armageddon, che è un termine che penso sicuramente molti di voi avranno sentito nel corso delle proprie letture, studi o anche vedendo documentari, Armageddon sarà proprio questa battaglia finale tra le forze del bene e le forze del, delle tenebre. E Armageddon vuol dire letteralmente la collina di Megiddo, proprio perché secondo la tradizione il luogo in cui si svolgerà questa battaglia finale sarà appunto la città, la collina in cui si trova la città di Megido, che, guarda caso, è eh, agli inizi proprio del Monte Carmelo. Um, quello che ci insegna la Via Michelita è che uh, ci sono delle eh, questioni che non possono trovare una spiegazione ovviamente ognuno è libero di crederci come no. È un fatto curioso che tantissimi santuari siano disposti lungo una direttrice, che tanti di questi abbiano visto secondo la tradizione l'apparizione dell'Arcangelo che chiese che in quei luoghi fosse appunto eretto un santuario in suo nome, è curioso che questa linea finisca proprio in quel luogo che la tradizione cristiana cattolica vogliono sia il luogo in cui si svolgerà, svolgerà la battaglia finale. Ovviamente anche in questo caso. Caso, ci sono stati studiosi che hanno eh, fatto anche dei calcoli statistici vedendo come eh, una buona parte dei santuari dedicati a San Michele non sia proprio sopra la linea come l'abbiamo vista tracciata prima, ma si trovino eh, addirittura a una distanza tra i 14 e i 40 km dalla linea stessa, molti altri siano centinaia di chilometri distanti. Ma questo non vuol dire. Non vuol dire che questa linea immaginaria perché ovviamente è stata tracciata dalla mente degli uomini e messa su una mappa, dalla mano umana, comunque non vuol dire non inficia quello che è il valore e il ruolo che questa via di San Michele aveva. Come dicevo, era una via di pellegrinaggio, quindi un punto fondamentale era che comunque vide il passaggio di tantissimi, di migliaia, direi anche milioni di pellegrini, ma l'altro fatto importante era il valore religioso, spirituale che questa linea stessa ebbe. Uh, questo ci può far solo Uh, ci può solo portare, ci può far solo pensare al fatto che sicuramente sarà affascinante continuare la ricerca in questo campo e quindi cercare di capire di più uh, sul come mai ci sia stata questa perfezione uh, superiore o umana nel costruire questi santuari. Dall'altra parte sarà bello cercare di approfondire il ruolo e la figura di San Michele e capire come mai questa linea sia stata da millenni, da almeno duemila anni, sia stata tracciata in maniera quasi perfetta e abbia passato l'Europa da, un, da una parte all'altra eh, lasciando delle testimonianze veramente importantissime e eh, lasciando comunque un monito contro le forze del male, contro quello con cui San Michele Arcangelo ha eh, sempre combattuto secondo la storia umana. Se l'argomento vi ha affascinato e vi è interessato, vi consiglio di andare sul mio canale YouTube, basta che andiate su YouTube e digitate Enrico Baccarini e troverete il mio canale, e eh, troverete proprio un video che eh, pochi mesi fa ho dedicato alla via di San Michele, dove approfondisco e faccio vedere anche i luoghi principali in cui furono eretti gli eremi di cui parlavamo prima. Um, collegato a questo troverete anche un altro video molto interessante che riguarda il Monte Hermon, che non è nella catena del Monte Carmelo, ma a un centinaio di chilometri di distanza, più a nord nel Libano. Il Monte Hermon è importante perché secondo non tanto, non solo l'Antico Testamento, quanto tutta la tradizione apocrifa, fu il luogo in cui eh, i famosi angeli ribelli, i 200 angeli che furono scacciati, si parlava prima di Satana, dal paradiso, scesero sulla terra e da lì decisero di unirsi alle figlie degli uomini e quindi di dare origine a tutta una genia che in questo caso l'Antico Testamento eh, chiama con il nome Nephilim. Nephilim che sarebbero stati giganti, Nephilim che sarebbero stati eh, dotati di eh, poteri sovraumani, angeli ribelli, loro padri, che avrebbero insegnato, secondo tante tradizioni apocrife, all'uomo l'arte della metallurgia, le scienze, l'arte dell'agricoltura. Quindi vedete come tante tradizioni in tutto il pianeta, ma anche in questo caso il mito di esseri che scendono dal cielo definiti divini e che forse divini non erano e che insegnano i rodimenti appunto della civilizzazione e della civiltà agli uomini li troviamo ovunque. La cosa curiosa del Monte Hermon, al di là che si trova in Libano appunto, che ospita anche il sito di Baalbek, penso molti di voi lo conosceranno, per questi enormi megaliti del peso, in alcuni casi di 1200-1400 tonnellate, quindi qualcosa di pazzesco, beh, il Monte Hermon è chiamato anche il Monte del Giuramento, proprio perché quando i 200 angeli ribelli, così definiti, scesero dal cielo o dal cosmo sul nostro pianeta, eh, capitanati, secondo la tradizione eh, apocrifa, dal, dall'angelo Semiasa, Appunto, giurarono che si sarebbero uniti figli del, alle figlie degli uomini e avrebbero dato origine a una nuova uh, razza, una nuova genia. La cosa curiosa è che sono stati trovati proprio dei santuari vicino alla sommità del Monte Hermon, santuari dove in alcuni casi sono state rinvenute delle iscrizioni in cui si afferma proprio che quella era stata la montagna in cui gli angeli caduti avevano fatto un giuramento da cui il nome Monte del Giuramento. Quindi vedete quanto affascinante certe volte è la storia e quanto collegando i puntini Uh, ci siano tante cose ancora da dover scoprire o da poter comprendere uh, la domanda che mi faccio io è se la questione che lega l'Arcangelo Michele, i suoi santuari, in questo caso anche il Monte Hermon, non sia una tradizione che eh, si è innestata su qualcosa di preesistente, quindi un vedere con gli occhi del cristianesimo, del cattolicesimo, delle tradizioni, delle conoscenze, degli eventi che sono avvenuti in tempi molto più antichi e in cui si è sostituiti i personaggi con quelli appunto dell'Arcangelo Michele o degli Angeli Caduti, ma che nella realtà dei fatti avevano altre, eh, altre figure. Quindi anche qua la storia ci eh, mostra e dimostra in tantissimi casi come tante tradizioni siano state alterate, modificate, e i nomi di certi personaggi siano diventati altri proprio in ragione di nuovi culti che venivano che venivano in essere uno tra tutti e poi passiamo all'ultimo argomento di questa serata è la tradizione del diluvio dell'Antico Testamento come ben sapete e molti di voi sapranno buona parte di quella che è la tradizione dell'Antico Testamento è stata copiata letteralmente dal mondo sumero da tutta quella che è la tradizione dell'epopea di Gilgamesh e di Utnapishtim che sarebbe appunto il Noè per i Sumeri nella famosa cattività babilonese, eh, il popolo ebraico eh, integrò all'interno delle proprie scritture delle proprie conoscenze questo mito del diluvio, modificandolo, facendolo suo e trasformandolo in quello che appunto possiamo leggere nell'Antico Testamento. Un, eh, un altro argomento molto importante e molto interessante di cui vi volevo parlare stasera riguarda appunto eh, antiche civiltà, antiche civiltà scomparse. Bene, ehm, non ne abbiamo parlato mai in, in questa sede, inizieremo stasera sicuramente riprenderemo l'argomento in appuntamenti futuri, ma eh, ci sono tutta una serie di dati, lo abbiamo visto in una delle prime live che facciamo insieme, che ci portano a credere con un altissimo grado di sicurezza che prima della nostra ovviamente ci sono state almeno una se non altre civiltà distrutte, come abbiamo detto tante volte anche nei libri che ho scritto, da quello che è stato, eh, la, quella che è stata la fine dell'ultima glaciazione avvenuta circa 12-13 mila anni fa in uno spazio, pan temporale abbastanza ampio e che eh, dopo migliaia di anni appunto di questa glaciazione vide lo scioglimento di enormi masse di ghiaccio che si trovavano sulla terraferma. In alcuni casi queste masse di ghiaccio erano spesse fino a 2 km, ovviamente si, trovava, ehm, si trattava di acqua congelata su un territorio emerso e quindi quest'acqua nel momento in cui va a sciogliersi e quindi a ritornare al mare che era stato il suo luogo di origine, innalza i livelli marini eh, in maniera spropositata. Si parla in tutto il pianeta di almeno 120-140 metri di aumento dei mari a livello globale e questo ci dimostra come dall'India a Onaguni in Giappone, a Cuba, in tantissimi luoghi si trovino delle città sommerse, collegate e correlabili proprio a questo periodo, ecco, questo enorme cambiamento climatico eh, si attuò sicuramente in tre tempi diversi, il momento più importante fu appunto nel 10500 a.C. e per chi magari fosse curioso e volesse anche approfondire l'argomento, lo rimando ad esempio ai libri di Hancock, uh, di Graham Hancock, come Civiltà Sommerse o di Robert Boval, uh, Robert Choc o altri studiosi che appunto hanno studiato da un punto di vista rigoroso, scientifico questo tema. Quello che ci interessa è vedere quelli che sono stati questa sera appunto alcuni degli studi, delle sc una scoperta in particolare molto recente che cambia un po' le carte in tavola. Anzitutto vi volevo fare vedere sempre una cartina così almeno con le immagini riusciamo a, a vedere meglio le cose. Vedete, questa è una mappa del nostro pianeta, um, una mappa bidimensionale e in questa mappa Vedete delle aree più scure, sono delle aree che eh, la tradizione, gli studi appunto scientifici, fin dall'inizio del Novecento, hanno identificato i luoghi nevralgici in cui inizia l'agricoltura. Ora cosa succede? C'è la fine dell'ultima glaciazione, secondo eh, l'archeologia, secondo la storiografia ufficiale. L'uomo prima di quel periodo era sullo stile dei Flintstone, quindi l'uomo viveva in caverne, aveva uh, delle, uh, un livello di civilizzazione molto arretrato, non, non esistevano realtà urbane sviluppate, l'uomo viveva di nomadismo, di, uh, di, di caccia e uh, si scibava delle poche radici che trovava sul terreno. Cosa succede? Uh, queste macchie nere che vedevamo e vi faccio rivedere sono, secondo il primo studioso che iniziò a mapparle e a identificarle, i primi luoghi in cui si sviluppò l'agricoltura. E questo è interessante perché l'agricoltura, se voi andate a prendere qualsiasi libro, troverete scritto che inizia appunto tra il 9.500 e il 10.000 a.C., quindi proprio alla fine dell'ultima glaciazione quando comunque sia il terreno, nonostante ampie zone fossero acquitrinose proprio per queste enormi masse di acqua che si erano sciolte, comunque certe zone permettono l'inizio di quello che poi verrà definita la rivoluzione agricola. La cosa curiosa è che questo, questa mappa che vi facevo vedere venne realizzata, se non erro negli anni 20 da Nikolai Vavilov, un russo che aveva viaggiato in tutto il pianeta, e aveva visto e dimostrato anche scientificamente, ma aveva raccolto prove in tutto il pianeta come eh, esistesse quasi contemporaneamente una curiosa eh, evidenza, cioè il fatto che l'agricoltura compare quasi in maniera eh, speculare dal Nord America al Sud America, dall'Africa all'India, al Giappone, all'Australia, più o meno nello stesso momento, e questo è un po' un nonsense logico e storico, perché com'è possibile che civiltà che non erano in contatto tra di loro, che non avevano modo di parlare tra di loro, sviluppino questa, uh, questa rivoluzione agricola più o meno contemporaneamente. Ma la cosa che scoprì Babilov ancor più affascinante e interessante è il fatto che buona parte delle, dei primi campi coltivati di questa, della nascita dell'agricoltura non avviene a un livello eh, più o meno uguale a quello marino, quindi in zone pianeggianti o di pianura, ma avviene in zone abbastanza elevate, in alcuni casi anche a 1000-1500 metri di altitudine. Cioè, praticamente l'agricoltura nasce in montagna e questo è qualcosa di assurdo. Perché? Beh, delle spiegazioni ci sono. Prima di tutto perché, come si diceva con la fine della glaciazione, tante zone pianeggianti probabilmente non permettevano eh, la eh, creazione di campi da coltivare, erano zone paludose o comunque acquitrinose e quindi il terreno non era adatto per creare delle coltivazioni. Eh, in seconda battuta sicuramente certe zone poste a una certa altezza, considerate che il clima era diverso, non è quello che abbiamo oggi, eh, erano più congeniali appunto per sviluppare questo sistema. Ma com'è possibile che, eh, come vi facevo vedere, come si diceva, quasi contemporaneamente in tutto il pianeta, più o meno nel 9000, 100 10 a.C. si sviluppa l'agricoltura? Beh, non c'è una spiegazione e eh, l'archeologia la, la, la storiografia non sa dare una spiegazione, forse la possiamo proporre a noi, ed è ovviamente una, una ipotesi eh, a rigor di logica, cioè come ci raccontano, come si diceva prima, tanti miti del diluvio, probabilmente quelli che erano stati i superstiti, gli esuli di eh, questo immane cataclisma che era avvenuto, non solo si disperdono lungo tutto il pianeta, ma eh, nel momento in cui arrivano in quello che sarà il luogo in cui rinizieranno a creare una civiltà, Molto probabilmente, almeno secondo la mia opinione, ma anche quella di tantissimi altri ricercatori, non faranno altro che riniziare quello che avevano interrotto prima, quindi a coltivare il terreno e quindi a creare l'agricoltura per come la conosciamo. Può sembrare assurdo, può sembrare ridicolo, ma eh, mi piace sempre ricordare siti come Gobekli Tepe e Karantepe, che sono successivi alla fine della glaciazione, ai miti del diluvio, ma sono siti che ci dimostrano come l'uomo del 9500 a.C., se non prima, perché Karantepe è stata datata all'11000-11005 a.C., Uh, disponevano dei mezzi e delle conoscenze per costruire dei templi veramente stupefacenti, affascinanti, bellissimi, dei templi che non hanno niente a che vedere con Stonehenge. Stonehenge è molto più arretrato rispetto a Gobai Tepe o a Karantepe e queste persone sicuramente erano in grado anche di coltivare, di allevare animali e siamo in un periodo storico secondo cui nella, per la, la storiografia ufficiale queste persone non potevano avere livello di eh, tecnologia o quel livello di civilizzazione. Dati alla mano, siti archeologici alla mano, Gobekli Tepe, Karantepe, Chatalu Yuc e tantissimi altri tutto il pianeta che si stanno scoprendo piano piano ci dimostrano il contrario. Quindi l'evidenza dei fatti, l'evidenza archeologica, smentisce quello che era stato un, un dogma che eh, un certo mondo accademico aveva sostenuto e continua a sostenere da molto tempo. Torneremo su questo argomento anche perché recentemente ho letto un libro veramente bello, non vi eh, anticipo nulla, ma un libro veramente bello, scritto da due studiosi che eh, mettono totalmente in discussione quello che è le origini della civiltà umana e lo fanno da un punto di vista accademico. Non si parla di altre civiltà prima di noi, non si parla di alieni, ma si parla di un rivedere con occhi diversi quello che è appunto l'origine della razza umana e soprattutto delle prime civiltà. Però questo ci dimostra come... Il, I dogmi di, di certi dogmi, non tutti ovviamente, del mondo accademico, decadano nel corso del tempo. Fu Max Planck eh, a dire che certe idee non possono prendere piede finché quelli che sono i baroni del vecchio mondo accademico non passano a miglior vita e quindi i giovani di allora diventano i vecchi e di dopo non possono proporre nuove idee. Questo avvenne perché Perché la fisica quantistica, quando nacque all'inizio del Novecento, venne vista malissimo di cattivo occhio da tutti quelli che erano gli studiosi dell'epoca. Lo stesso Albert Einstein, che è stato un rivoluzionario geniale con la sua teoria della relatività e tantissimi altri suoi studi, però considerava cavolate la fisica quantistica, mentre poi il tempo ci ha dimostrato come la fisica quantistica sia fondamentale nel mondo sensibile e ultrasensibile, quindi vedete come tante volte bisogna solo aspettare che eh, le nostre conoscenze vadano avanti e che il tempo faccia il suo corso. Tornando al nostro argomento si parlava dei centri di Babilov e che cosa succede? Beh, Pochi anni fa viene fatta una scoperta in Giordania veramente incredibile. Abbiamo dato delle date fino a poco fa e queste date ci dicono che più o meno tra il 10.000-10.500 10 e a.C. Finisce l'ultima glaciazione, ci sono sconvolgimenti a livello globale, probabilmente nascono tutti quei miti, centinaia di miti del diluvio che ci parlano di superstiti, che si salvano a questa, da questo cataclisma, a questa distruzione globale. Beh, cosa succede però? In Giordania, pochi anni fa, viene scoperto in un sito che si chiama Shubaika, Shubaika 1, perché poi nel corso del tempo sono stati trovati altri siti simili, Viene scoperto, eh, vengono scoperte praticamente delle, eh, dei frammenti, dei pezzettini di eh, pane di focacce carbonizzate, cotte, che però quando vengono, essendo organiche, vengono datate al carbonio 14, danno un risultato assurdo, incredibile, impossibile, perché sono datate e databili a 14.400 anni fa. Avete sentito bene un'epoca precedente a quella che è la fine dell'ultima glaciazione. Ora, c'è da dire che il radiocarbonio o carbonio-14 non è un metodo infallibile. Esiste uno span temporale, quindi un lasso temporale, in cui eh, c'è uno scarto, un errore attribuibile, ma è dell'ordine di qualche secolo, non di più. Questi 24 frammenti di pane cotto che sono stati rinvenuti in Giordania a Shubaika 1 sono indubbiamente eh, risalenti al 14.000 anni fa, quindi almeno al 12.000 a.C. E cosa ci dimostrano? Ci dimostrano anzitutto che si creava il pane prima dell'agricoltura. La domanda a cui non è ovviamente stata data risposta è, è, è fondamentale per capire come ci fosse una conoscenza, una tecnologia e forse anche delle o una civiltà precedente, come posso uh, arrivare a creare il pane se non ho l'agricoltura, quindi se non ho la coltivazione di sementi, di grano, se non ho... Uh, anche solo l'idea di come poter utilizzare quel frumento per trasformarlo in qualcosa di diverso. Per creare il pane poi bisogna decorticare eh, quelle che sono le piante essiccate e quindi eh, raccolte. Bisogna attuare tutta una serie di lavorazioni che non sono assolutamente facili e che necessitano di tempo, di essere scoperte e quindi di essere collegate tra loro per passare dall'agricoltura dalla coltivazione di grano, frumento, mais e quant'altro, a un processo che piano piano mi porta alla realizzazione del pane. Quindi, com'è possibile che siano stati ritrovati frammenti di pane, anche in alcuni casi abbastanza grossi, ma che risalgono a 14.400 anni fa? La scoperta è stata epocale perché anzitutto da parte di certi studiosi si è detto che bisogna retrodatare di almeno 4.000 anni l'agricoltura perché ovviamente è un nonsense storico questa scoperta. Dall'altro ovviamente non si è voluto andare oltre, non si è voluto approfondire rispetto a quello che già era stato detto e quindi è rimasta una scoperta importantissima ma non si è detto nulla di più. Nella nostra ipotesi, a noi ci piace fare ipotesi, ci piace ragionare insieme a voi per eh, vedere se ci sono possibili collegamenti anche di altra natura, nella mia ipotesi, nell ipotesi di alcuni studiosi con cui mi sono anche confrontato nell'ultimo periodo, è il fatto che molto probabilmente queste conoscenze per realizzare il pane e quindi parallelamente per un'agricoltura prima di quanto si credesse, eh, fossero anche qua, come si diceva per i centri di Babilov, forse il retaggio di qualcuno che c'era prima di una o più civiltà che erano stanziate in quella zona, in Giordania, e che avevano raggiunto, prima di quanto la storia ci abbia detto e raccontato fino ad oggi, eh, dei livelli tecnologici non paragonabili ai nostri, ovviamente, ma comunque elevati, elevatissimi per quell'epoca, che gli avevano permesso di sfruttare l'agricoltura prima dei tempi noti e quindi poi realizzare quello che eh, è stato ritrovato, cioè delle dei pezzetti di pane, dei frammenti di pane risalenti a 14.400 anni fa. Tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che noi abbiamo veramente una conoscenza del nostro passato infinitesimale, che siamo veramente neanche alla punta di un iceberg eh, il cui corpo eh, è nascosto e è ancora tutto da riscoprire sotto, eh, sotto l'acqua, usando una metafora. Eh, ci troviamo davanti a una necessità di tentare e di dover riscoprire quello che è il nostro passato, quelle che sono state sicuramente delle civiltà precedenti, alla nostra attuale. In India, che studio da tanti anni, mi viene in mente che Tante tradizioni raccontano che noi saremo la quinta civiltà che si è avvicendata e succeduta su questo pianeta. Perché negarlo? Perché non considerarlo plausibile? Ci sono tanti elementi, tanti fattori in tutto il pianeta che sembrano dimostrarcelo, oggi anche a livello archeologico. Gobekli Tepe ritorna sempre su questo punto, ma perché oltre ad averla visitata diversi anni fa ed esserne rimasto affascinato, Gobekli Tepe ci dimostra come nel 9.500 Cristo, quindi ben 11.000 anni fa, quasi 12.000 anni fa, dei gruppi umani eh, si fossero uniti insieme e avessero creato qualcosa di unico e di stupendo. Quindi dobbiamo rivedere la storia con nuovi occhi, dobbiamo prendere i miti che ci raccontano la nostra storia e leggerli con occhi diversi e eh, indagare un po' come fece Schliemann prendendo i poemi omerici e quindi cercando la possibile ubicazione della Troia omerica e quindi scoprendola nella collina di Isserlik partì da un mito, partì da una leggenda, eppure poi trovò qualcosa che era esistito veramente. Ora, non è detto che noi riusciremo in ogni caso e sempre a, a trovare degli elementi tangibili dietro a un mito, però come vedete tante prove, tanti elementi ci stanno descrivendo, delineando, delineando un passato ben diverso da quello che abbiamo studiato, creduto o ritenuto fino a poco tempo fa, e queste scoperte da Shubaika 1 con del pane di 14.400 anni fa, ai centri di Babilov, a siti che sono sommersi in India, in Giappone, a tantissime altre scoperte che vengono effettuate quasi costantemente in tutto il pianeta, ma che passano un pochino sotto silenzio in sordina rispetto ad altre notizie più mainstream, ci raccontano una storia diversa. Quindi l'impegno personale mio, ormai da tantissimi anni, come quello di tanti altri ricercatori, è quello di scavare, cercare queste tracce, indagare e eh, provare a delineare un, una storia eh, antica eh, diversa da quella che conosciamo e quindi arrivare forse a riscoprire quella che è la vera storia della nostra umanità della nostre, delle nostre civiltà e del nostro pianeta quindi è un monito che tutti dovremmo prendere e nelle proprie possibilità portare avanti io vi ringrazio vi ringrazio per questa serata che non è in live ma indifferita ma comunque torneremo prestissimo a parlare insieme a ragionare insieme su nuove scoperte su temi che riguardano il passato e non solo, io vi ricordo uh, di uh, continuare a seguirci su Focus 3.0, che ringrazio come sempre per l'ospitalità che mi dà uh, ogni mese, vi ricordo che ho un canale YouTube, Enrico Baccarini, semplice, e uh, sono presente sui social, quindi se vi fa piacere iscrivetevi al, al mio canale YouTube, seguitemi sui social e uh, vi mando una buona notte e ci vediamo prestissimo.